Angelo Sturni, presidente commissione dell'assemblea capitolina denominata Roma Capitale, la commissione che gestisce un po' tutti i regolamenti del, di Roma Capitale e a proposito di regolamenti ha fatto molto parlare la presunta forzatura, almeno questa è l'accusa che vi fa il PD, dei regolamenti per arrivare all'approvazione di questa delibera, è stata addirittura chiesta il rinvio dei lavori, ma i lavori vanno avanti fino a notte inoltrata, e si riprenderà questa lunga maratona eh, fino ad arrivare a mercoledì ad oltranza quando ci dovrebbe essere l'approvazione definitiva della delibera cosiddetta dello Stadio della Roma. Il Movimento 5 Stelle che ha eh, proposto eh, il rinnovo, l'adeguamento, il miglioramento della vecchia delibera approvata sotto la Giunta Marino è per un sì netto su questa delibera. Perché è la migliore possibile? Beh, sicuramente in merito alle contestazioni che sono state diciamo, avanzate, eh, il Movimento 5 Stelle ha anche bocciato la pregiudiziale che è stata presentata in aula anche su questo tema. Non l'abbiamo ritenuta eh, fondata, e per questo motivo siamo andati avanti insomma, sulla eh, nostra strada, che riteniamo tra l'altro eh, sicuramente una strada di buon senso, visto che il progetto che eh, in questo senso, anzi la, la, la proposta di delibera che eh, in questo momento è in discussione in Assemblea Capitolina, è un in avanti rispetto al precedente, visto che comunque si è andata eh, per così dire ad adeguare a una visione diversa eh, di città e all'interno diciamo di quelle che poi sono state le linee programmatiche per il governo della città che sono eh, state approvate in Assemblea Capitolina ad agosto 2016. Perché dico questo? Perché eh, all'interno della nuova DIBA ci sono tutta una serie di principi che fanno parte poi eh, del panorama del programma del Movimento 5 Stelle. Pensiamo soltanto al fatto dell'utilizzo dei materiali che ovviamente è del basso impatto energetico che deve avere quest'opera eh, pubblica eh, diciamo eh, importante o comunque quest'opera che ha, eh, appunto viene confermato ecco eh, il pubblico interesse rispetto alla, alla, alla 132 del 2014 quindi noi andiamo avanti su questa strada proprio perché pensiamo che con questi accorgimenti che sono stati introdotti con la delibera licenziata dalla giunta si possa eh, appunto avere un'opera sicuramente migliore rispetto a quella che noi abbiamo trovato con una riduzione anche delle cubature per il business park, nonché anche tutti gli altri elementi legati poi al i vari ponti ciclopedonali, dei collegamenti tra le varie eh, stazioni, eh, nonché anche tutto il tema legato alla Roma Lido, che ovviamente eh, vedrà eh, anche attraverso questa delibera eh, una serie diciamo di eh, un rinforzo importante anche per quanto riguarda i treni e come sappiamo la Roma Lido che eh, comunque di eh, eh, come infrastruttura della regione e, e su questo insomma è importante che anche Roma possa giocarsi la sua partita anche attraverso questa delibera per dare la possibilità alla cittadinanza ovviamente poi di regarsi materialmente quindi allo Stato di avere una mobilità che consenta poi un flusso insomma eh, regolare quindi sono tutti una serie di aspetti pensiamo anche al fatto della questione legata al, agli attracchi insomma sul Tevere e nonché anche al eh, parco fluviale insomma sono tutti elementi che vanno in questo senso a, ad avere una nuova visione l'eliminazione delle tre torri insomma tutta una serie di elementi che entrano a far parte del eh, della, diciamo di questa proposta e che hanno recepito eh, in un certo senso la nostra una visione diciamo delle opere pubbliche o comunque delle opere diciamo di importanza per la città eh, differente ecco. Paolo Ferrara intervenendo ai nostri microfoni, il capogruppo del Movimento 5 Stelle ha detto purtroppo questa delibera sullo stadio ce la siamo ritrovata, volevamo uno stadio della Roma ma non lo volevamo così, non abbiamo potuto fare altro che migliorare questa delibera, non potevamo agire diversamente e, e quindi questo è il meglio che abbiamo potuto proporre. Vi aspettate? State già lavorando altre delibere che vi siete ritrovati e che in qualche modo eh, volete migliorare e soprattutto quali sono le novità dell'amministrazione, in particolare penso alla sua commissione che si occupa dei regolamenti della città, anche dell'interazione tra il cittadino e l'amministrazione quali sono le cose che potete migliorare e quali sono le cose che invece pensate di in e in, in qualche modo inserire nei regolamenti del comune per migliorare il rapporto tra cittadino e amministrazione No, eh, vi ringrazio, questa domanda è importante perché noi abbiamo fatto un esame in questi primi mesi e abbiamo anche cominciato a riscrivere dei regolamenti fondamentali per l'ente che ovviamente sono regolamenti che il cittadino non vede perché però ha un impatto ovviamente sulla cittadinanza quando si reca agli uffici, quando cerca di capire se l'amministrazione è veloce a dare delle risposte Ora, eh, primo pensiamo ai regolamenti sugli istituti di partecipazione del 94 quindi ovviamente è mai stato modificato e eh, è disallineato col nuovo statuto di Roma Capitale che è stato approvato nel 2013. e Per questo motivo abbiamo pensato di eh, cominciare alla riscrittura eh, del nuovo, di un nuovo statuto per Roma Capitale, che è un po' la costituzione, diciamo della città, per poter dare nuovi poteri e nuove possibilità ai cittadini di poter essere consultati su determinati temi. Ne faccio, faccio uno su tanti, che è stata fatta una qualche settimana fa legata ad esempio a viale marconi viale marconi aveva diciamo questa uh, opportunità di uh, essere realizzata una uh, diciamo la via preferenziale appunto uh, um, una zona preferenziale appunto sulla sul su viale marconi c'erano vari progetti da parte della cittadinanza e quindi cosa è stato fatto sono state messe a sondaggio online una consultazione non vincolante uh, questi progetti e la cittadinanza si è espressa appunto approvandone o comunque diciamo riconoscendo prevalenza uno piuttosto che un altro perché è importante conoscere diciamo la percezione dei cittadini su questi progetti che poi li riguardano perché ovviamente chi mm, risiede nella zona chi ovviamente lavora cioè ah, eh, vive la città e quindi ha bisogno di sapere e di, e di anche decidere se effettivamente vuole uh, sull'area diciamo all'interno della zona del municipio dove lavora ad esempio una zona preferenziale, un'area preferenziale una via preferenziale che sia in un modo piuttosto che un altro perché ne vale della propria vivibilità ne vale del proprio tempo quindi sono tutti aspetti che comunque sono collegati alla vita delle persone quando noi chiediamo e, e vorremmo poi con questa modifica dare la possibilità al cittadino di fare delle petizioni online o comunque partire con il bilancio partecipativo a Parigi, faccio un esempio su tanti votano 400 milioni di euro online di opere pubbliche cioè opere ovviamente Contenute, ma si tratta di piccole opere, magari anche nei territori che servono per la città e vengono consultati i cittadini, magari in una zona è carente di un'opera, di un asilo o comunque di un parco o un certo tipo di manutenzione, allora la cittadinanza viene coinvolta proprio per capire su magari una piccola quota del bilancio, come utilizzare meglio i loro soldi. Quindi questo è fondamentale per poter ascoltare la città, che probabilmente negli ultimi anni non è stata ascoltata.